Buongiorno a tutti, sono Gennaro Campora di Napoli, quindi della Campania. Io penso che eh, per ripartire, anzi per partire dal sud, il tema della legalità e dell'ambiente sono fondamentali. Uh, io ieri sono stato colpito favorevolmente, anche dopo il post uh, da Pippo, perché noi grazie al Ministro Barca siamo riusciti a uh, riavere... Uh, una somma di denaro eh, idonea di nuovo per ripartire da Pompei, dalla regia di Capodimonte, quindi da centri culturali che in Campania devono essere sicuramente valorizzati. Per quanto riguarda la legalità... Noi ci siamo ritrovati a Napoli, ma in Campania in generale, a, a vivere fino al 24 e 25 febbraio, a dire che Cosentino era il nostro avversario, a dire che Cesaro, il capolista del, del PDL in Campania, il presidente della, della provincia, non aveva nulla a che fare con noi. Oggi ci ritroviamo ad aver votato Nitto Palma, il commissario del PDL, come presidente della Commissione Giustizia in Senato. Ovviamente il problema... Noi, io vado al di là di Berlusconi e di quei livelli lì, io voglio scendere a livelli locali perché spesso mi sono confrontato anche con la nostra amministrazione locale, quindi a Napoli, con De Magistris dicendo che al di là dei grandi eventi straordinari noi vorremmo una città, Diciamo noi come nuova generazione anche del Partito Democratico vorremmo una città normale, una città vivibile, al di là poi degli eventi straordinari e spesso questo io lo accomuno spesso col Partito Democratico, perché il Partito Democratico... Purtroppo è poco ovvio, è poco normale. Cioè nella normalità una cosa normale col Partito Democratico diventa normale. Nel nostro territorio ne potremmo raccontare tantissimi di questi eventi. L'ultimo sulla questione ambiente. Mentre il Movimento 5 Stelle, ieri ha iniziato lo spazzatura tour fra... Uh, i roghi tossici, quindi le terre del fuoco in modo mediatico per la campagna, a noi arriva il ministro Orlando e fa uscire sui giornali la frase che siamo a favore degli inceneritori, cioè uh, anche da questo punto di vista questa cosa non ci aiuta e non ci aiuta perché noi purtroppo per vent'anni abbiamo gestito male un governo che eh, in Campania oggi abbiamo ancora delle responsabilità e dobbiamo dirlo in modo chiaro. E questo poi in ambito congressuale deve essere una cosa ancora più chiara perché purtroppo in Campania c'è una cristallizzazione e una chiusura all'interno di noi stessi. Sembra che aprirsi ai movimenti, aprirsi a quelle persone che fanno battaglia nei territori uh, contro che chiedono e vogliono mettere in riuso i beni confiscati o nei territori, lavorano nel terzo settore nel volontariato, sembra che a noi non ci appartengono e sembra che noi, devono essere una cosa distaccata da noi. Io penso che invece noi con quei movimenti, dicevano bene ieri, eh, se non sbaglio Walter Tocci o Fabrizio Barca, dicevano bene, questi movimenti non devono entrare nel PD, ma devono essere i primi eh, nostri interlocutori, perché con loro dobbiamo provare a cambiare poi i nostri territori. Noi una battaglia che stiamo facendo anche come organizzazione giovanile, i giovani democratici in Campania a Napoli, è quella della legalizzazione delle droghe leggere. Secondo me noi su questo aspetto anche come mozione congressuale dobbiamo aprirci, dobbiamo essere innovativi da questo punto di vista e questo lo dico a Pippo, lo dico anche agli altri referenti delle altre regioni e sono due i filoni fondamentali sulle droghe leggere che noi diciamo andiamo a battere. La prima è quella che le droghe leggere in Campania ma soprattutto al sud è la maggiore fonte di guadagno per la criminalità organizzata e quindi diciamo, da questo punto di vista è un tassello fondamentale su cui intervenire e il secondo è anche prettamente terapeutico noi quando abbiamo fatto questa, inizia questa iniziativa e abbiamo lanciato queste proposte in Campania mi fermarono alcune persone che mi avevano seguito diciamo, su Facebook eccetera e mi dissero io ho un problema all'occhio um, con, con la legalizzazione delle droghe ci sarebbe un intervento meno invasivo e quindi una sofferenza minore per me se riuscissi a fare un intervento del genere. Io penso che anche da questo punto di vista nella nostra mozione congressuale dobbiamo essere innovativi e intervenire con maggiore diciamo, forza, perché anche questo deve essere il Partito Democratico, perché un partito riformista, quindi un partito che vuole guardare al futuro di questo Paese che vuole eh, mettere in circolazione una nuova generazione, io penso che non debba guardare a quello che è successo ieri, ma debba guardare a quello che può succedere nei prossimi dieci anni. Grazie.